Casa, quindi da, dai sacri palazzi dove torneremo domattina per un adempimento formale di cui vi parlo torniamo nel bunker salutiamo la guardia salutiamo la guardia di matteo e andiamo allora abbiamo i segnalati che non sono 150 ma ben 172 perché naturalmente, eh, naturalmente la commissione bilancio dove non abbiamo più il presidente Borghi resta comunque presidiata in funzione di capogruppo da Massimo Gravaglia che ha ottenuto più spazio per le nostre proposte. Adesso dal bunker ci strutturiamo per spiegarvi che cosa abbiamo chiesto e perché, sperando che qualcuno sia contento di quello che abbiamo chiesto, tutta questa questo manfrina dei segnalati di fatto poi a che cosa equivale? Equivale a dire che sui 1700 emendamenti che si presentano, quindi tutto in realtà poi quelli che effettivamente si presentano sono i segnalati con quel regolamento là, quello della Camera allora a questo punto ci sarà poi probabilmente un altro giro perché all'interno dei segnalati che sono comunque troppi perché se ti presentano una legge in ritardo di un mese rispetto alle scadenze naturali eh, che l'approvazione deve avvenire comunque entro l'anno solare, altrimenti si va all'esercizio provvisorio, che non è una catastrofe, significa solo che ogni ministero può spendere per ogni mese dell'esercizio provvisorio un dodicesimo di quello che aveva speso l'anno prima, no? si va per dodicesimi, questa è la regola. Vabbè, comunque, se ti danno eh, dei tempi di questo tipo, è chiaro che anche 172 emendamenti di un partito Considerando che partiti insomma, sono tanti, alla fine saranno rimasti di segnalati ne saranno rimasti comunque, voglio pensare, saremo intorno a boh, poco meno di un migliaio. Adesso non lo so, mi devo far mandare il quadro riassuntivo, cioè, cioè il quadro riassuntivo ce l'ho, me l'hanno mandato, ma non, non me lo ricordo a mente Quindi anche lì, ovviamente, non è che si riesce a discutere e votare tutto. Perché? Perché vi ricordo, vi ricordo un punto: che per poter votare un emendamento, occorre che, eh, che esso sia eh, corredato dal parere della quinta commissione, cioè dalla relazione tecnica diciamo, della ragioneria dello Stato che dica se c'è copertura o non c'è copertura, quindi L'articolo 81 della Costituzione adesso richiede l'equilibrio di bilancio e quindi sostanzialmente per ogni emendamento si deve andare a fare una verifica presso gli uffici della ragioneria. Ora, su quanto questa verifica sia tecnica e quanto sia politica consentitemi per eleganza di non pronunciarmi però consentitemi anche di dire che qui diciamo così non veniamo esattamente dalla montagna del sapone insomma, quindi ci rendiamo perfettamente conto di quali siano le dinamiche e va bene così siamo anche disposti per carità di pari a farci prendere in giro sta di fatto che comunque l'ostacolo è quello ci deve essere uno studio ci deve essere la disponibilità degli uffici considerate che in questo quadro ecco, abbiamo fatto spazio a uno che sta messo peggio di noi e del governo considerate quindi che questo valore sicuramente si arriverà ai super segnalati che sono all'interno degli emendamenti segnalati quelli cui i partiti tengono di più poi naturalmente a che cosa tieni di più? ma tieni alle cose che ti contraddistinguono ideologicamente quindi perché ci sono degli elettori che giustamente chiedono che si combattano delle battaglie anche sapendo che si perderanno, basta vedere il discorso sullo scostamento, tu ci avete chiesto di votare contro il fatto che venissero dati a voi 8 miliardi sapendo che comunque sarebbe, saremmo andati sotto ma questo vi piaceva a molti di voi piaceva e allora uno deve anche capire che bisogna combattere delle battaglie per perderle alcuni di noi capiscono perfettamente questa cosa altri hanno un po' più di difficoltà perché sono più pragmatici poi, sempre nei super segnalati cosa vai a super segnalare? Beh, super segnalare invece delle cose che pensi che magari tu possa ottenere e quindi c'è sempre questa tensione fra l'idealismo e il pragmatismo in ogni singola giornata della vita della vita parlamentare vabbè, però la morale della favola è che probabilmente la settimana prossima non si comincerà neanche la settimana prossima a votare veramente in commissione la legge di bilancio, forse verso la fine della settimana, la settimana prossima inizia come sapete mercoledì 9 eh, con il voto di una risoluzione eh, sul sul Consiglio europeo dove il Parlamento darà al signor Presidente del Consiglio il mandato negoziale per il Consiglio europeo del 10-11 dicembre in cui teoricamente si dovrebbe concludere l'accordo politico che non è ancora la firma, l'accordo politico sulla, sulla riforma del MES. Quindi, comunque, mercoledì avremo tutt'altro cui pensare. Forse giovedì si comincerà a fare qualche voto. Forse in commissione bilancio alla Camera. Forse anche nelle commissioni riunite da noi al Senato dove abbiamo il Ristori. Forse, forse, forse. Però ecco, io vorrei riprendere un, una sottolineatura del. Che ho fatto questa mattina in trasmissione da, da Pancani dove non andavo da tanto tempo <coughs> poi mi ha anche chiamato per insomma, non, è, non è un mistero che eh, con Andrea Pancani c'è un buon rapporto nel senso che avete visto che prima che entrassi in politica ero stato ospite delle sue trasmissioni lui era stato ospite dei miei convegni e quindi si è stabilito un rapporto civile quindi ci siamo anche sentiti per salutarci tutto qua la sottolineatura che volevo fare riguardava un dettaglio ecco, quando vado in, in trasmissione ovviamente devo adattarmi al contesto se il contesto lo permette cioè se non è un contesto da arena dei gladiatori mi piace scavare su certi dettagli perché vedete io torno sul punto fondamentale, di, il filo rosso, diciamo, che lega queste mie dirette, credo che sia, oltre alla luce degli stop di chi mi sta davanti, il filo rosso credo che sia un concetto che mi sta particolarmente a cuore e magari sarà un po' ripetitivo, ma desidero che sia veramente assimilato. Cioè che, che non sembri strano ragionare nel modo che adesso vi proporrò, che sembri normale, ovvero l'antipolitica ha fatto dei danni enormi ed è la principale responsabile della barbarie in cui siamo precipitati e ci impedisce di risorgere da questa barbarie per il semplice motivo che proponendo per negazione un'idea di politica come un tutto indistinto l'antipolitica nega le responsabilità, cioè la responsabilità diventa della politica in quanto insieme astratto di persone, non in quanto governo che ha fatto una cosa, opposizione che ha provato a non fargliela fare, ministro tale che è andato o non è andato da qualche parte, ha detto o non ha detto la tal parola, d'accordo? no, è la politica, quindi anche questa mattina quando mi sono sentito dire io che vengo da un partito che ogni 2x3 sbandiera in aula il numero di decreti attuativi ancora non eh, realizzati da questo governo e attenzione i decreti attuativi li fa il governo, il Parlamento non c'entra niente, i decreti attuativi sono degli atti amministrativi, non sono degli atti politici, quindi la mancata realizzazione di decreti attuativi è un fallimento esclusivamente del governo, d'accordo? Quando mi sono sentito dire, ah ma voi politici dovete fare le cose più semplici, ma noi politici della Lega facciamo le cose semplici che funzionano, ne volete sapere due? Ve ne dico due, quota 100 e la flat tax al 15%, cioè l'estensione del regime forfettario per le partite IVA fino a 65.000 euro di fatturato, sono due cose semplici sono due articoli che quando li ho visti li ho capiti anch'io, che non capisco niente né di legislazione né di fisco, ahimè, e hanno funzionato, hanno cambiato la vita di molte persone e non c'è stato bisogno di fare tanti decreti attuativi, Noi, il nostro stile di, di legislazione era questo sì c'è stato bisogno per l'agenzia delle entrate di regolare le sue cose ma l'agenzia delle entrate funziona è un'alta un burocrazia efficiente che fa il suo poi magari la odiamo perché ci toglie soldi dalle tasche però è suo dovere farlo è uno sporco lavoro qualcuno dovrà pur farlo lo fanno loro va bene? E allora io politico della Lega quando il mio partito era al governo potevo rivendicare sta roba qua Ora che sono all'opposizione eh, all no, no, non deve essere detto a me che la politica dovrebbe fare provvedimenti semplici e incisivi. Io ogni volta che vado in televisione dico che a prescindere dal merito di, di quello che il governo sta facendo, c'è cioè un problema di metodo, gli interventi sono frammentari, non sono semplici, eccetera, eccetera. Ma non dice a me, ma non era un fatto personale contro la persona che ha detto questa cosa? io volevo far portare in evidenza il dato che ormai anche rappresentanti di categorie, anche persone con, con titoli di studio, insomma di livello terziario, anche, anche, anche persone con una vita imprenditoriale e sociale di un certo profilo, ormai sono stati contaminati dalla cancrena Grillina dio santo, e non riescono a fare altro che a distinguere il mondo in a politica e il resto. Con a politica che chiaramente diventa il capro espiatorio. Ma amici cari, non funziona così. Non funziona così. Puoi dirlo proprio a me, scusate, eh, ma io, fra le poche cose che ho fatto in aula a nome mio, perché io preferisco fare molto a nome di nessuno che eh, Diciamo, non credo che ci sia in qualche, in qualche oscuro armadio del, del, de, de la, della presidenza del, del senato un qualche disegno di legge a mio nome fatto per poter dire che l'avevo fatto che sta lì a prendere, a prendere la polvere non, non, non, non mi interessa questo Insomma, gli interventi che faccio sono di altro tipo ecco, allora, uno degli interventi che avevo fatto magari questo weekend se avanza tempo ve lo racconto bene lo racconto bene, vi racconto quasi tutto, perché per raccontarvi tutto devo aspettare di essere morto, quindi nel senso che magari lascio qualche appunto per chi vorrà occuparsene. Ma non so, vorrei raccontarvi quasi tutto di una cosa che è venuta abbastanza bene, cioè la controriforma del credito cooperativo. Uno dei pezzi di quella controriforma era la richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico quando il signor Ministro era, dunque il mise nella versione precedente era dell'onorevole Luigi Di Maio, come ricorderete, che poi è stato promosso agli esteri. La richiesta è di emanare un regolamento per assicurare la cosiddetta vigilanza cooperativa. Che cos'è la vigilanza cooperativa? Le banche di credito cooperativo sono delle cooperative, lo dice la parola stessa, no? Ci siamo? No, Scusatemi, mi rivolgo a voi che siete persone evolute, ma vi sarete resi conto del fatto che eh, in giro per il web ci sono molte persone che non sanno che il governo governa, quindi magari potrebbe essere controintuitivo per loro pensare che una banca di credito cooperativo sia una cooperativa. Bene, qual è il principio cooperativo, il principio cooperativo c'è sempre qualcuno che telefona, purtroppo bisognerebbe fare un 4G solo dati, non voce, dedicato a, a, alle dirette, comunque siamo part ero partito dal presupposto che in un mondo in cui non voi, ma tanta gente non sa che chi governa è il governo, si potrebbe anche non sapere che eh, una banca di credito cooperativo è una cooperativa, che cosa significa? Che è una cooperativa, come tutte le cooperative sono delle società che svolgono dei servizi con finalità prevalentemente mutualistica, cioè di aiuto reciproco fra le persone e quindi per esempio in una banca di credito cooperativo l'erogazione del credito deve prevalentemente essere destinata ai soci eccetera eccetera eccetera e quindi per esempio se la banca ha sede in un certo territorio deve finanziare investimenti prevalentemente su quel territorio, ci sono tutta una serie di, tutta una serie di, eh, di, ehm, di norme, di parametri eh, che servono a tutelare questa cosa e che non sono banali perché siccome sei una cooperativa hai una fiscalità di un certo tipo, se tu non fossi una cooperativa ma fossi un altro tipo di società, avresti una fiscalità di un altro tipo. Quindi va controllato che tu, in quanto cooperativa, agisca rispettando il principio mutualistico, che fra l'altro è un principio tutelato dalla Costituzione. Beh, In un momento in cui, con tutti i diritti fondamentali, libertà di circolazione, libertà di espressione, libertà di quello che è, sono stati stampati su un DPCM a triplo velo per farne un uso poco elegante, Capite bene che forse il principio cooperativo fra i tanti tutelati dalla Costituzione può sembrare meno importante. Continuano a rompere con continuano a infastidire al telefono. Vabbè. Eh, allora, io avevo fatto questo. questo, questo il, il, il criterio cooperativo doveva essere sottoposto a specifica vigilanza da parte di un ente che se ne sarebbe dovuto occupare questo ente lo avrebbe dovuto individuare il Ministero dello Sviluppo Economico si parla di un provvedimento di due anni fa il Ministero dello Sviluppo Economico ancora non l'ha fatto questo decreto e voi direte chi se ne frega alla fine abbiamo avuto altri problemi sì, abbiamo avuto altri problemi però vi faccio un esempio no? in quella riforma, tanto per dire il fulcro era creare dei gruppi fra banche cooperative affinché, essendo il gruppo una realtà solida, una, una bancona, con questa idea che ai mercati piace grosso, i mercati si sarebbero rivolti alla bancona per conferirgli capitale. Cioè, l'idea era appunto di creare una SPA di riferimento che si. Eh, che collocasse i suoi titoli sul mercato sostanzialmente. e quindi insomma la retorica se vogliamo era quella dei soldoni che dal mercato tramite la bancona gruppo sarebbero arrivati nelle valli per consolidare la eh, finanza delle fragili banchine di territorio che così sarebbero state messe al sicuro da chi? Beh, dalla Banca d'Italia si, sì, fa già ridere così perché questa Banca d'Italia è quella che ha fatto schiantare tipo 10 banche in 6 anni ma insomma diciamo per quanto faccia ridere questo era quello che veniva raccontato, solo che purtroppissimo in mancanza anche della vigilanza cooperativa e solo della vigilanza prudenziale che è esercitata dalla Banca d'Italia con i risultati che ho te ricordato e con una certa gelosia per il proprio ruolo, no? perché le cose se poi lei non vuole non si fanno, ehm le cose sono andate esattamente al contrario, cioè i soldi dalle fragili banche delle vallicine sono andati a tappare degli immensi buchi che il mercatone aveva, tipo Carige, perché come sapete uno di questi gruppi ha diciamo, fatto un ingresso piuttosto consistente nel, nell'azionariato della, della Carige che ha diciamo, le sue vicissitudini che io per il momento non, non sto diciamo, approfondendo è totalmente uscita dal radar quando ci rientrerà, ricominceranno le sofferenze abbiamo fatto sofferenze nostre di legislatore, abbiamo fatto un decreto apposta per salvarla, come ricorderete insomma, quindi ci siamo capiti allora niente è diciamo, banale, o per meglio dire ex ante non puoi sapere cosa sarà banale cioè a me per esempio quest'idea che <ride> in una retorica in cui il mercato avrebbe dovuto con la sua virtù salvifica consolidare le banche fragiline e piccoline di territorio e poi le cose sono andate esattamente al contrario le banchine fragiline e piccoline di territorio con i loro soldi 400 milioni hanno salvato il mercato da se stesso no? già fa ridere ma mi chiedo ma Un'operazione di questo tipo, cioè 400 milioni che da un territorio pigliano e se ne vanno, è conforme ai principi del credito cooperativo? Cioè è conforme al principio del credito che rispetta la territorialità e che rispetta il principio mutualistico, cioè di aiutarsi fra se stessi, non di aiutare delle persone che... Magari ne hanno bisogno, ma sono in tutt'altro territorio e sono nei guai per tutt'altri motivi. Boh, che ne so. Certo, queste valutazioni non devo farle io. Dovrebbe farle un, un ente che dovrebbe appunto fare la vigilanza cooperativa e che da due anni stiamo aspettando che il Ministero dello Sviluppo Economico ci dica chi è. Ecco, quindi, voglio dire, e tu a me? che ho fatto già un'interrogazione, adesso quasi quasi la ripropongo perché cambia il ministro, vediamo se cambia anche, cambia anche la musica, il precedente ministro, siccome diciamo eravamo in un periodo in cui i rapporti erano abbastanza tesi, dai eh, il precedente ministro mandò, eh, mandò in aula il ministro per i rapporti col Parlamento a rispondere, quindi insomma vediamo se questo è un pochino meno coniglio e viene a rispondere lui, ma insomma, avevo un ottimo rapporto con lui quando eravamo entrambi colleghi senatori, quindi se viene a rispondere gliene sarò, gliene sarò grato. Cioè, capite di quanti pezzi è fatta la macchina amministrativa, di quanti pezzi è fatto un provvedimento legislativo, eh, a quante cose bisogna stare attenti, no? Vabbè, eh... E questa è politica e la responsabilità di non aver fatto quella cosa che il legislatore aveva chiesto è tutta dell'esecutivo, E non è della politica. E non è della politica. Perché la politica, intesa come ripeto, blob indistinto, non esiste, esiste come categoria, come, come attività. Eh, la politica, come bersaglio, fa comodo solo a chi vuole che le cose non cambino. Questo è fondamentalmente diciamo il messaggio, così cristallizzato in una, in una sentenza semplice. Eccola, c'è. Consueto problema di rientrare a casa che si sta. Però, mentre io risolvo il problema di rientrarmene a casa mia, voi riflettete su quello che vi ho detto e ricordatevi: la politica, diciamo così, è come la Germania, cioè non esiste, esistono le responsabilità. Solo la responsabilità fa la politica. E quello che stiamo facendo noi. È far emergere le responsabilità, poi dovete ricordarvene di chi è la colpa e poi dovete votare di conseguenza. Funziona così. Parlare di rivoluzioni, pigliamo le armi, scendiamo in piazza, eccetera, eccetera. Ragazzi, piove e fa freddo, fate quello che vi pare. Lasciateci liberi di combattere come sappiamo combattere e voi combattete come desiderate. Io vi ho spiegato un modo che secondo me alla fine è il più efficace. Ma se voi ne avete di migliori, andate a dirli a qualcun altro perché questa storia, eh, diciamo la storia del, del fare qualcosa quando stiamo facendo molto, cominciamo a trovarla un po' stucchevole. E quindi adesso dal Parlamento è tutto, se ne, riparla, se ne riparla mercoledì 9 sarà un mercoledì molto divertente, almeno visto da dentro, visto da fuori non so, spero che riusciremo a scontentarvi tutti perché vorrà dire che ancora una volta avremo avuto ragione.